Corset up, due giri alla fine. Vediamo quindi siamo perché se stiamo siamo votando il GTO io faccio, non ne faccio qualifica. Mi sono, perché mi sono rotti i coglioni di partire prima e mi faccio sventrare. A me quello che mi interessa è divertirmi a fare una gara, a i sorpassi, stesse cose. Se devo alla prima curva mi devono buttare fuori, previsto partire ultimo e mi, faccio, mi diverto io facendo sorpassi. Calcolo che questa è una gara d'onore. Un quindi è il ritmo ce l'ho, cioè sono fra i primi tre nella serie più o meno le prime quattro, 5 <ride> quindi il c'è la maggior parte della gente che c'è qua me la mangio a colazione cioè sì, c'è Capiere è forte, Raid è forte Didin è il più forte di tutti quanti è proprio un altro pianeta ma tutto il resto più o meno me la questo è uno stint come lo stint eh, scusa un um, uno split solo si, sì, si sì. domani, domani Ciao. Ciao. domani che c'è la diretta di solito abbiamo cioè di solito splittiamo domani oggi siamo poi quindi è che parto io parto il setup da quali o con quello il setup da quali è pericoloso però è rapido però mi fa prendere gli off track il setup invece la gara è molto sicuro ma più lento eh si mette il setup da quali la faccio a stagione in una gara da 60 minuti ci sta. Io forse mi iscrivo al campionato Apex con le GT3, però watch your speed. Sì, non è male quello da pure fare con le GT3. Sì. Sono 12 gare spermate fino a marzo, quindi 9. 8, no, ma anche perché giusto così. Poi adesso quando prendi il ritmo con la bambina poi cresce è anche per sfantasiare c'è molta gente che poi avuto, ha fatto come te, poi dopo un po', la bambina cresce, gli riviene voglia, ha più tempo libero. Guarda, io dico, stavo pensando di vendere tutto, perché comunque tutto obsoleto, c'è il PC e non è performante come poteva esserlo un Watch your no? speed. Ah, Vabbè, eh quello è sempre quello vecchio che ti ricordi se era spasciata la gente Ma siamo riusciti Ma io c'ho lo stesso Ma quello è sempre tipo ardere di, di prima qualità. Quindi no di quello vai right tranquillo. Faccio la qualifica. Che cazzo hanno cambiato il modello penso delle gomme. Con questa che 4x4 è un buon casino. Ti mangia le gomme che è un piacere. Yes. <susurra> The track temperature 24 <susurra> Beep, beep. Beep. Non ci ho fatto veramente cagare, spero che almeno ho riscaldato un po' le gomme. are running out of fuel. Primi. Però se dici che il passo gara non è male Beh l'importante è che partite fra i primi 5 41 basso ce l'avevo porca puttana Già 40 l'ho fatto solamente un paio di volte, mi viene difficile. Ma 41 basso prima l'ho fatto in pratica prima di entrare qua. Vabbè, 41 8. 43. Ibbe sì, Titin è un altro pianeta, te l'avevo detto. Io con caviere più o meno me la gioco come, come passo. 2 è più costante però tutto sta se, se i primi tre giri fino a che le gomme si riscaldano faccio cazzate non mi ammazzo comunque mi le gomme per, per riscaldarsi due 3 tre giri diciamo per, perché questa comunque è 4, 4x4 più o meno li riscalda bene cioè li riscalda facili però almeno per i primi due giri la macchina è un po' strana e eh, allora un pochettino come le F3 le le TCR, perché sono due auto anche se sono contrapposte come, c'è cioè, una è formula e l'altra uh, GT con trazione anteriore, però cioè, se non gli da tre giri le, le gomme fa schifo, cioè l'auto è inguidabile. Mm -hmm. Sì, questa soffre di sovrasterzo so, cioè la macchina va dritta. Ma neanche, cioè tu come, come cose che ti puoi aggiustare in gara? Eh no, qua no, avevo poco, perché è una macchina vecchia? Il break BS di solito mi sistema un po'. Black PS ah, c'era di... no? il meccanico sì, sì, sì il preload infatti il setup è... lo condivido ogni volta a DTIN quello che è primo cioè questo è il setup di quello che ha fatto 43 però che lui è un mostro <ride> sta macchina tu calcolare che i setup che ci sono sui nei racing sono i suoi quelli là default che cari li ha fatti lui per i racing Va bene, va bene. Comunque Sei a passo 41,8. Metti che hai sbagliato mezzo, mezzo secondo, lo, lo riuscivi a tirare giù. Sì, sì. Come passo dovrei avere il 41, basso. Dovresti essere più o meno al passo. Dei, del secondo, session, sì. ti dico che il, il primo, no, secondo, no, difficile che lo prendo. però già il podio me lo potrei giocare. Quello dietro, prese. Quello dietro, per esem... quello dietro per esempio è, è, è un famoso Dame Bomber, quello tipo, di solito ti arriva addosso. Loud, dici? Si, sì. e tutto sommato ha fatto un buon tempo. Ah... Però di solito è più lento. Considera che non, io non ti faccio come, come spotter, sono in watch, quindi sono qualche secondo in ritardo. sì, sì. si. Sì. Non ti preoccupare. Un attimo da solo. Sì, poi abbiamo molti classi, quindi poi eh, dopo qualche giro arriveranno gli altri Ok, eh, compagniere. Sì, sì, no, con gli altri ti posso dire a nome perché ti posso dire, tipo, Nissan, secondo, ti stava, ti passa, più o meno, ti posso dire dove ti passa, però all'inizio considera che se succede qualcosa lo vedo sempre in ritardo Sì, sì, no, infatti non ti preoccupare Raid, la, la scorsa settimana, ma ha sfracellato Ha bloccato la... Al primo giro ha bloccato e mi è arrivato addosso. Che di Frenata N nelle prime curve riesce a fare una frenata lunga, cioè nel Can senso non, a non arrivare proprio. No, giù. No, sta macchina già in questa pista in discesa è pesante. La macchina è un casino fermarla. Tu lo vedrai, la mia cioè in frenata qua, dopo che faccio sta discesa. E cioè la macchina mi inizia a sbandare da tutti i lati. Che è divertente però è anche pericoloso. Se si interversa se ne va. 25. 25. 25. La macchina è difficile da frenare. Infatti ora i primi giri me la metto un po' dietro. Giusto perché blocchi. I... facili. Non, mi... non mi piace da quando hanno cambiato gli off-truck. La odio proprio. Io, quando la camera non ce n'erano limiti. Ma li hanno messi eh, Andreas è... è veloce pure Ma diciamo che i primi 5 sono tutti veloci Eh, non ti preoccupare, fai la tua gara Ah, sì, sì No, ormai ti dico, ormai non me la prendo più di... per la rating e queste cose Me ne ho fatto un cazzo Mi devo divertire E eh, di sera Non lo Ho avuto questo qua con la macchina blu e gialla, vero? Sì? No. On, right. Right let's go, let's Ma guarda che cazzo di partenza che hanno fatto quelli dietro? Come clear. go right. Diciamo che se non alzavo ti ammazzavo Dai. Ah, perfetto. L'importante è che non sono morto. Quelli dietro sono un altro livello proprio, questi qua siamo i quelli la più veloci, diciamo eh, Quelli dietro sei staccare, no? dai, pombo, mm. ti sei distaccato però. dai il combo ti Ah, me lo stavo tamponando a questo Guarda, di bagare è super riscaldi le Infatti Perché questo è più lento, infatti se ne stanno andando quelli da davanti Piazzarolo Sì, ma che di vincere a nessuna la stessa Sì, infatti Questa la riguarda la macchina come se ne va Ah, è un po' da scena quello che è quello che è quello vicino 6 yeah. Left side, Clear on the left. non right, no, well done, so Greg. This. Great move, keep it up. No, so riprendere quelli. No cazzo, entra non mi entro dalla marcia. Tagli il peccato, il Bravo. Questi sono ammazzati, questi davanti. Ciao, oh, vai. Nei raggi, scudi, ascuti d'acqua giusto per il tracciato, tra white lines, okay, It be clear still there. Dai, dai, dai, la coscienza di lo c'è di adesso. Uh. Dietro non ha passo due, eh? dietro non ce l'ho passo. Eda, raider ce lo volere, è ce l'ho 08 ed è quello che mi ha ammazzato la scorsa settimana. Infrenato. Non c'è che capita I'm going to get an ender on a little Okay, Greg, our refuel window will open after 13 minutes. I'll get it after 15 minutes. <coughs> Dovrei. Come? Concentrato. Mi hai ripreso le decime e quello davanti ne ha dato un po' quello dietro. infatti dietro con te, se ne sei davanti. al sì. limite sempre di quello sì. davanti, sì. dietro di te è più... più veloce, ora hai un po' di sforzo per quanto passare che... Le... No, non è più veloce. Anzi, ho dato tre decimi in una curva. No, no, le mie aiute. Guardate che ha Ho fatto 41.8 che è il tempo di qualifica per setup la qualifica. E l'ho fatto mo. Non lo sapevo che sto era meglio. <susse> E la donna che si è fatta ridurre le cazzo di gente che Ma ho frenato prima del dovuto là. Perché le sì, è uno dei, miei, uno dei miei punti deboli qua. you To... Just that. Uh... Okay, Greg, you're really just to in the gap now, 1.0. This is the second segment. Looks like it's going to be a little bit more No, no, it's a rettilinear one. I'm gonna go on yeah. the You're okay on the left, you're putting the, right. the ship, putting the ship, putting ship, ship. You're It's a faster class car approaching Blue flag Ok Greg, just cut the track Clear right, hopefully <sussurra> Non da male la Nissan Dio buono Non mi passare qua. qua Mi ha appazzato qua Mi già che vado qua, largo qua 25 is There's a faster car approaching. <laughs> se ce la fa a prendere risparmiato il carburante lo dobbiamo rifare pit ma che già che non mi hanno ammazzato sono contento no guarda a recuperare si sì, cazzo un doppiato e un gto si sì, i coglioni sicuro sì. Yeah, it is now, not for Savsend. Don't chiudere, don't chiudere. Sei un pezzo di merda. Thank you, Devin. All right, clear on the right. <ride> ho preso la chicane non, non mi è andata la marcia quindi io non so come non l'ho preso che <ride> doppiato eh, di merda Go on, you're right, the right side's so clear. And keep it within the track limits, v five. V5. <laughs>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 I don't multimodal -hmm. Abbastanza comodo qui dietro, io volevo vedere se si spaccavano fra di loro bello di gara. Quindi è una gara di chiacchi sbaglia di meno. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Grazie. Sì. è quasi uscito fuori forza resta l'attacca mille, adesso ce l'ha proprio attaccato forse ci provo, forse ci provo vediamo la Nissan, quanto rombe i coglioni mi ha passato e ti levi d'ego Beh, questo coglione ancora non l'ha superati Non la sai portare, non la guidare, cazzo, rola. You're right, you're right. Oh. <susurra> si è ammazzato. Uff Sono vivo. La devo superare Andrea, Reddit se ne sta andando. Privando oh, Stavo morendo per sermi di nuovo per questa Nissan di nuovo per la Nissan perché quasi bloccavo. Ma quanta cazzo siete? <tastic noise> Okay, great, great. so fast touch. <laughs> it's a tendency to let him blow. Blue flag. <laughs> right okay, on the right. <laughs> <laughs> oh, mamma mia, get off that. Oh okay. yeah okay. sono un portello Passi per Dio, dai! Ma tu guarda! Infatti... Mancava proprio il follo. Come? Alerta, devi dirlo si <sussurra> sì, ma mi si andato allora la ora andiamo just at the is increasing, it's now 2.1 sta curva l'ha fatto l'ora di merda che ho ripreso quasi in secondo non pensare a vedere che lui curiò quasi devi andare a prenderà ok Greg has a faster car approaching <sussurra> che devo iniziare a, a frenare prima Ma like questo mora mi sicuro mi sorpassa prima alla fine della curva Basta che lo fai in dolore, basta Side's that's not clear, I mean that's andato addio dio buono oh, se non, piazza, se non, un se non un eh, just cut the track perché io ho fatto 41,5 stanno viaggiando pure loro Mi si è messo a uscire le boxe e mi ha fatto frenare 50 metri prima No, slow slowdown di merda Che stronzi Quello che slowdown è che ho perso più che guadagnato cioè, se n'è andato e ora che le la preso. fango l'obstrak di merda Cinque giri di benzina. Carbine the the Ahead is now one point seven. C'è un incidente in ha sbagliato, ha sbagliato questa è una 2.6 da Miller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 Mi vengono 16 litri, sì. E serio, cioè di castimenti giusto dietro sto cercando di andare al massimo. Eh. Entwickelt den fliegelst werden. An compatibility wird die, neue Flaggen leer der designs der Perché ancora miller dipende quando perdo io ai box ho fatto sei devo fare... un po' basso me non è colpo 2 ce l'ho io qua basso era un po' salzato un po' perché il territorio no immaginavo I the it's class car approaching. Blue flag. I oh, right. Right side. clear. Blue flag. I need to be here. At this to It's on the left and down. side's clear. Five minutes, you remain in five minutes. New flag. You've just done a 141.8. Sector 3 is 0.5 off the face. <laughs> It's <laughs> a class the class car approaching. I don't know what it is, I don't know what it is. I don't Blue flag. <laughs> <laughs> <laughs> We are going to be able to get the other side of to giro al prossimo giro devo entrare per forza sì anzi che cazzato devo andare pure a questo vabbè ok Greg non c'è molto fuoco rimasta entro in questo è la fine di questa lamina ma quasi questa lamina i carburanti sono piuttosto consistenti That's 15 minutes. 85 <laughs> <laughs> has <laughs> been to end. Be on Earth. That's the key for the wood. Oh, they're there. They're Running out of fuel. We're running on fumes, mate. Hit this lap, in this lap. There's an incident in, that's a one. Directly, we're passing the to for the Don't forget to hit this lap, in There's a car approaching. Give me to few minutes before I ferm Okay. Watch your speed One Watch your speed Midline speed limit is 80 Since I didn't take the penalty I'm happy Seven ah, Six Five three, Four two, three, two, three Two One 1, right here I'm here I'm here I'm here I'm here I like a second the... 36 liters Let's che sono. sono They're mi sto fidando del sole. Watch your speed. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Cazzo, cazzo, non c'era il limitatore, devo fare col piede. Mi ha passato, mi ha dato pure un botto di secondi. Ho fatto un pitter di merda mi va dritta, non mi ha girato vabbè, quarto, arriverò ma che si sarà raffreddate che ha fatto il pit, non gira vaffanculo mi secondi, non ci sto credendo Mi ha dato tipo come 4 e passo secondi e box Allora uscito a... Eh, che non mi ha, non avevo mai preso Ma oh, porca di quella troia non so neanche che c'era l'otta che lo svolano là Vabbè tolto Vabbè quarto posto impossibile che la riprenda eh, infatti è un I'll want to have some way up Okay, Greg, the next car is Miller. Mm -hmm. This is excellent, mate. Keep it up. E3, faster car approaching. This guy's their class leader. Mm -hmm. Left side che è successo? Ah, si è disconnesso di Dyn figuro che è algerino ha la connessione tipo del cellulare cioè, questo potrebbe avere 8000 dei rating e ne ha 200, 2000 perché, perché non ha internet It's the first time that you're to the car. 10 minutes of fuel remaining. Okay, Greg. There's a faster class car approaching. Gone out of track limits. Keep between the lines. Five minutes to go. This is good. Beyond it. The car is below andreas sta facendo pure dei buoni tempi lui vabbè sono io che sto facendo dei brutti tempi di me? Ah più, più lento di me è andato? Ver, ci sono state le, le nissan Eh ma pure tu il Nissan. dipende da dove ti capitano, ti può fare la differenza. di quella puttana L ho preso un folle guarda blu flag guarda che mi sono fatto recuperare fast car approaching <tose> position. Stopazo. There's a faster class car behind. There's a car right, clear right. We need one of that track. <laughs> <laughs> Come on, man, defend harder. Black flag, eh? the, the penalty un day through. mica me ne ero accorto che era 17 off track eh, non ci posso credere <ride> mi devo fermare no, ok, fermare devi fermare questo ah, ok ma se non mi fermo, visto che sono rimasti un giri, mi devo fermare per forza watch your speed 1 watch your speed, in the pits 9, 8 6 Si è appena passato Vabbè sti cazzi la gara importante è domani 7 6 Devo migliorare la qualifica E il passo gara Almeno a mezzo secondo devo migliorare No, pure la sesta no, con questo no, con quei visto no lenta He's still there. He's still there. Clear on the left. Oh, my the dog. On your right. Clear on the right. ultimo giro, no, che beffa. mi arrivo settimo, non ci sto a credere. <silmons> Estimate you've got five minutes of fuel remaining. V7, one more lap to go. <laughs> su Bandiere. Ah no, si sì, sì. Settimo. e fine di game che coglionato. Seventh sì, position. That's it. We're done. Si no, te lo dicevo, il ritmo prestare i primi 5 al primo 3, ce lo, lo poteva avere. Ho fatto troppi errori Troppi off-track. No, troppo off -track. A parte gli off-track. Ho preso uno slowdown che non sapevo neanche che esistesse Peccato perché comunque è stata una bella gara eh? Mi sono divertito a guardarti Però se stato di errori altro Secondo me avevi il secondo posto Ma secondo me tra con Olmo Perché avevate praticamente quando, quando giravi costante Giravi fotocopi di Olmo Eh miglia Giravi, costante, giravi mezzo secondo più forte di Miller, di Miller e di Andreas. Niente, domani c'è la gara di trasmessa, vediamo se domani riesco a fare meglio. Comunque, sì, non è stata divertente perché ho avuto pure molta fortuna. Quindi, infatti, la fortuna che ho avuto oggi non l'avrò la domani. La fortuna dove? E in alcuni doppiaggi, anche quando è passata la Nissan, cioè, non mi hanno preso per miracolo. Io non li ho presi per miracolo. Poteva andare benissimo che io C'è stato un momento che quasi ho tambolato una Nissan, quando alle acque minerali sono andato dritto. E là era colpa mia, anche se era lui che non, non riusciva ad andare a Lamborghini, però lo stavo tambolando io. In un paio di volte le Nissan mi stavano arrivando addosso e non mi hanno preso per miracolo. Quindi ho avuto pure in questo senso fortuna.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 DT, drive true Eh, cazzo Greg, peccato, peccato veramente No, va bene, penso che qualcosa di rating L'ho vinta, l'ho preso lo stesso Minchia, è arrivato questo a Meno tre... uno no. Meno uno ho preso? Mm. Vaffanculo eh, Sulle slab così mi, mi portava. Sì, no, a me mi. Le, le sub a me mi dà più 12, ma non, non, non si azzecca mai. No. Mm. Comunque, era cioè, arrivato questo a 3005 Olmo che ha 4003 eh, Quando ho iniziato di nuovo a guidare. Io ho più rating di lui. Ero 3003 e lui 3002. E beh, siccome non finisco mai una gara, mo lui è andato avanti, è arrivato a 4.400, io sono rimasto a 3.000.